Grazie Leo e grazie Ilenia anche per la tua, la tua pillola e adesso eh, ci spostiamo un po' più a nord lungo la catena appenninica e andremo a parlare del flusso dei fluidi nel sottosuolo della Maiella, eh, dalle fratture alle grotte ipogeniche sul fore. E, il massiccio della Maiella, che è appunto l'area di studio dove... Eh, troviamo le due grotte in esame, che sono le grotte del Cavallone e le grotte del Bove, rappresenta una delle falde più orientali della catena penninica. In, in, questa, in questa montagna affiorano rocce eh, prevalentemente carbonatiche di età eh, mesocenozoica e eh, dentro eh, le unità della formazione di Orfento e di Santo Spirito si, si aprono proprio e si sviluppano queste, queste due grotte, la grotta del Cavallone e la grotta del Bove, che fanno parte di un unico sistema carsico ipogenico eh, di tipo sulfurio, quindi che presenta tutte quelle caratteristiche di cui ha parlato e che ha descritto prima Ilenia in maniera molto chiara. E, mh, il massiccio della Maiella ha una struttura, grossomodo, orientata nord-sud, e si presenta come una struttura eh, di un anticlinale, diciamo, quindi la cui forma può essere eh, se semplificatamente descritta attraverso l'immagine, ad esempio B qui. Ehm, le, le grotte di questo sistema carsico sono due grotte non fisicamente connesse tra di loro e si aprono nel versante nord-orientale del vallone di Taranta. La grotta del Cavallone è anche una grotta turistica ed è conosciuta ed usata da diversi secoli, è stata usata per diversi secoli come rifugio, come eh, riparo soprattutto dai pastori e dagli abitanti della zona. E, le due grotte, eh, appunto, come dicevo, non sono fisicamente collegate ma ehm, sono molto vicine l'una all'altra e di queste, di queste grotte... Eh, abbiamo rifatto un nuovo rilievo topografico per cercare di analizzare nel dettaglio eh, l'organizzazione spaziale dei, delle due cavità e come potete vedere eh, queste, queste due grotte si sviluppano prevalentemente con una direzione più o meno eh, uniforme, più o meno eh, circoscritta a una direzione nord, nord, est, sud sud, sud ovest e presentano solo Alcune brevi diramazioni eh, allineate lungo altri, altri lineamenti strutturali. E si sono caratterizzate, al contrario di alcune delle grotte invece di cui ci ha parlato Ilenia, non tanto da dei, dei pattern diciamo, labirintici, quanto piuttosto da dei singoli condotti eh, ben sviluppati, molto grandi, che in appunto seguono delle direttrici eh, molto gerarchizzate, mentre in, eh, per quanto riguarda una vista in sezione longitudinale, queste, queste due grotte presentano ehm, tre macro livelli eh, principali eh, che sono poste a diverse quote, e che riflettono l'oscillazione della tavola d'acqua sul furia, così come ci spiegava in linea prima, a livello concettuale. E, dopo questo primo excursus un po' sull'inquadramento sull di, di queste due grotte, per arrivare un po' al succo di, di quella che è la mia presentazione, dobbiamo fare un passo indietro e andare a, un attimo a elencare quali sono gli ingredienti fondamentali per far sì che si possa avere un fenomeno, lo sviluppo di un fenomeno carsico e quindi la speleogenesi. Essenzialmente abbiamo due ingredienti che sono strettamente legati tra loro e sono i primi due, ovvero avere delle rocce solubili in presenza di delle soluzioni acquose che appunto siano in grado di, di esercitare un'azione dissolutiva e nel caso di rocce carbonatiche come quelle della maiella il, le soluzioni che possono esercitare questa funzione, quindi questa azione dissolutiva sono tendenzialmente, devono essere delle soluzioni acide quindi tra, i più, eh, tra le soluzioni più comunemente coinvolte nel processo di dissoluzione carsica abbiamo l'acido carbonico o ad esempio l'acido solforico come nel nostro caso. Il terzo ingrediente fondamentale, e è l'ultimo ma non è il meno importante, è quello di avere una elevata permeabilità. La permeabilità è una proprietà del, dei sedimenti o delle rocce che misura la capacità delle stesse di essere attraversate da un flusso di fluidi e questa, questa proprietà intrinseca del, del materiale eh, deriva essenzialmente dalla porosità che è un'altra proprietà appunto sempre delle, delle rocce. E per porosità si intende il volume dei pori presenti nel sedimento o nella roccia rispetto al volume complessivo della stessa ed essenzialmente per ehm, schematizzarla il più possibile e semplificarla il più possibile, ci sono tre grandi categorie e tipologie di porosità. Abbiamo una porosità primaria o porosità di matrice, che è relazionata essenzialmente al processo di deposizione poi della storia evolutiva che porta i sedimenti a trasformarsi in roccia, che viene chiamata diagenesi. Dopodiché abbiamo un altro tipo di porosità che è una porosità di tipo secondario che è legata essenzialmente ai meccanismi successivi alla deposizione e alla, alla litificazione dei sedimenti ed è quindi dovuta ai processi deformativi che coinvolgono la, la crosta terrestre. E appunto nei contesti geologici in cui abbiamo a che fare con il fenomeno carsico tendenzialmente questo tipo di deformazione si esplica sotto forma di una deformazione fragile, eh, che coinvolge quindi delle rotture nel materiale roccioso, coinvolge quindi delle... La, si creano delle nuove discontinuità. Proprio queste discontinuità possono permettere il passaggio di fluidi eh, quando sono interconnesse tra di loro e quindi eh, canalizzare questi fluidi che poi possono, in presenza dei primi due ingredienti, quindi rocce solubili e soluzioni aggressive, possono portare alla formazione di cavità e quindi al carsismo. E il metodo più semplice per avere una prima idea e riconoscere la tipologia di porosità e anche quantificarla è quella di prelevare dei campioni di roccia e farne delle sezioni sottili quindi delle, delle sottili lamine diciamo, della superficie del, del campione vengono incollate a un vetrino e poi si analizzano a un microscopio ottico e si può facilmente vedere la, la porosità di questi campioni, soprattutto se il campione viene trattato con delle resine colorate, come nel caso, nel caso di questa immagine, in cui abbiamo una resina blu che evidenzia la porosità. E In questo caso abbiamo tutti e tre i tipi di porosità, quindi una porosità primaria, una porosità per frattura, ma anche una porosità dovuta all'azione di dissoluzione. Mentre nell'altra immagine, quella, più, quella nel centro dello schermo, abbiamo un carbonato in cui la porosità è essenzialmente quasi allo 0%. E, mh, per riconoscere i percorsi di permeabilità che possono essere utilizzati dai fluidi, soprattutto in contesto ipogenico, quindi con risalite, che coinvolgono risalite dei fluidi da settori più profondi della crosta terrestre, abbiamo bisogno di caratterizzare le fratture, caratterizzare le strutture geologiche Ehm, del, della nostra zona quindi si procede con una caratterizzazione sia qualitativa che quantitativa delle fratture ehm, si cerca di mapparle si cerca di metterle in relazione si cerca di ricostruire la storia deformativa di un luogo per capire appunto le varie relazioni tra le strutture tra eh, l'assetto stratigrafico del, della zona e le grotte ehm, in un contesto come quello che coinvolge la risalita di fluidi, sicuramente alcune tra le strutture più importanti sono le faglie, ehm, perché stiamo parlando appunto di, di scale molto grandi, ehm, quindi dobbiamo, abbiamo bisogno di strutture che siano capaci di arrivare a delle sorgenti più o meno profonde nella crosta terrestre. E più che faglie sarebbe corretto parlare di zone di faglia, in quanto non abbiamo mai una singola discontinuità, ma abbiamo eh, dei volumi di roccia eh, che sono coinvolti dal processo di fagliazione e dalla deformazione per fagliazione quindi abbiamo una faglia, un piano di scivolamento principale poi abbiamo una zona di nucleo delle faglie dove le proprietà petrofisiche di cui parlavamo prima quindi porosità e permeabilità cambiano in maniera molto, molto drastica dovuto a vari processi che non starò qui a trattare nel dettaglio e poi abbiamo un'altra zona che è forse la più importante per quanto riguarda la circolazione dei fluidi, che eh, si trova nelle adiacenze della, della zona del nucleo di Faglia, in cui abbiamo un'intensità di fratturazione, quindi di sviluppo di nuove discontinuità che possono essere diaclasi, vene, ehm, stiloliti, insomma vari tipi di strutture che eh, presentano una densità maggiore rispetto a quella della roccia indeformata circostante. E eh, una delle evidenze del passaggio dei fluidi in queste zone, ad esempio nella Maiella, come potete vedere in questa immagine, in basso è, è, sono manifestazioni di idrocarburi. Tutte queste piazze più scure sono manifestazioni di bitume dentro la zona di danneggiamento molto frammentata di una faglia. Anche qui è un altro esempio di um, questa eclatante manifestazione di bitume nel lato occidentale della Maiella. Non solo, però, il bitume è un indizio eh, che ci permette di ricostruire quali sono state le strutture che hanno utilizzato i fluidi per esercitare la loro funzione di dissoluzione, ma anche appunto i, i vuoti stessi. Eh, se andiamo nel dettaglio, possiamo eh, caratterizzare alcune particolari zone eh, in cui la deformazione ha causato la localizzazione di ehm, aclasi che si organizzano in uh, zone con una connessione molto alta di, queste, di questo tipo di fratture, sia dal punto di vista planimetrico sia dal punto di vista della loro estensione verticale. E queste zone di cluster di fratture sono quelle che sono state più utilizzate, eh, almeno in quest'area di studio, diciamo, dai fluidi per eh, l'azione di dissoluzione carsica. E Questo lo vediamo in svariati esempi sia all'esterno con alcune eh, relitti diciamo, di forme carsiche eh, tagliate poi dal, dal progredire dell'erosione diciamo, nella, nella vallata di Taranta, ma sia nella grotta stessa, o meglio nelle due grotte, in cui vediamo diverse zone di fratturazione con questi cluster di, di diaclasi che hanno delle orientazioni particolari che sono messe in relazione alla, alle ultime fasi orogeniche di sollevamento dell'anticlinare, dell della maiella e che sono proprio eh, la loro apertura quindi nel momento in cui la strutturazione dell'anticlinare ha fatto sì che si formassero questi tipi di strutture che tagliano la, la sequenza carbonatica si è potuto instaurare eh, o meglio si è potuto localizzare il fenomeno eh, di spelogenesi sul furia proprio in quelle circoscritte porzioni di, di ammasso roccioso. E, mh, altre evidenze le vediamo eh, sempre attraverso eh, ad esempio la presenza di eh, speleotemi che sono dovuti chiaramente allo scorrimento per infiltrazione di acqua dalle unità sovrastanti ma che portano con sé anche in questo caso evidenze di eh, bitume, di idrocarburi. E altri elementi morfologici sono i feeder, come già vi vi ha fatto vedere nella pillola precedente Ilenia, come in questo caso, e vediamo che anche questo feeder si localizza eh, in una zona di faglia e più nella precisione in una zona di danno della faglia, non tanto nel nucleo dove i processi di, di fagliazione, di, di cataclasi diciamo, della roccia e anche la, la circolazione di fluidi causano una precipitazione di nuovi minerali durante il processo di fagliazione, quindi si ha la chiusura di alcuni dei pori preesistenti, un abbassamento quindi della, per, della porosità e della permeabilità, al contrario nelle zone di danno si ha l'apertura di nuove fratture e quindi un incremento della permeabilità. E questo è testimoniato anche non solo dai feeder ma anche dalla presenza di eh, solfati secondari che si trovano proprio spesso e volentieri nelle vicinanze di queste zone di faglia. E le morfologie nelle grotte del bove e del Cavallone non sono poi molto diverse da quelle che abbiamo visto per gli esempi della Calabria poco fa. Abbiamo dei condotti tendenzialmente subtondeggianti, delle forme a cupola o delle forme che vengono chiamate mega casps, quindi queste sorte di solchi dovuti alla, a processi di condensazione e corrosione. Abbiamo i replacement pockets, e abbiamo soprattutto anche grossi depositi di gesso secondario che sono appunto un forte indicatore eh, della speleogenesi sulfuria. Infatti, appunto, abbiamo tutte queste serie di morfologie e di depositi ci, ci dicono chiaramente che siamo in presenza di speleogenesi sulfuria, chiaramente inattiva in questo caso, in quanto non abbiamo una tavola d'acqua sulfuria eh, sul fondo delle, delle due grotte, ma questa. Eh, attualmente, appunto, non è rintracciabile. Il modello concettuale, qui è la stessa immagine che già vi ha fatto vedere Ilenia eh, prima, ma la riutilizzo solo per eh, stressare magari un, un altro concetto che mi, mi preme un po' di più: cioè che in, ehm, uno dei meccanismi di produzione di questo acido solfidrico, che poi può migrare. E soprattutto per quanto riguarda l'appennino è proprio la presenza di idrocarburi o di ehm, evaporiti in profondità e in presenza di particolari condizioni queste, queste sorgenti di acido sulfidrico possono, ehm, possono far sì che poi questo, questo composto si migri verso la superficie e questo può avvenire essenzialmente in presenza di strutture geologiche che abbiano radici crostali profonde. In assenza di questo, eh, grazie diciamo, alla porosità e alla permeabilità eh, che hanno solitamente questi tipi di rocce carbonatiche, che è molto bassa, non si potrebbe avere una risalita di questi materiali tale per cui da, da renderli ancora aggressivi, diciamo. Questo è possibile soprattutto grazie alla presenza di strutture che siano appunto profonde, che abbiano un'inclinazione elevata, comunque un assetto strutturale capace di arrivare in profondità a queste sorgenti di, di fluidi acidi. E venendo al, al caso quindi della maiella, quello che abbiamo potuto notare, sia eh, unendo le evidenze geomorfologiche, le evidenze strutturali, e evidenze geochimiche attraverso l'analisi degli isotopi stabili dello zolfo, sia nei solfati secondari in grotta che in, ehm, prelevati da campioni, di, da campioni di bitume in miniere della Maiella e eh, nelle vaporiti triassiche che si trovano circa a due chilometri di profondità rispetto al, a dove si trovano adesso le grotte, possiamo appunto concludere che la risalita di, questo, di questi fluidi acidi sia dovuta essenzialmente alla riduzione, quindi a un processo di riduzione chimica dei solfati in profondità che interagiscono con idrocarburi. In, in questo modo i fluidi possono migrare verso la superficie attraverso delle strutture geologiche molto persistenti e subverticali e in, in, diciamo all'interfaccia con la tavola d'acqua eh, sviluppare il fenomeno eh, carsico di dissoluzione da acido solforico chiaramente con il procedere del sollevamento della, della catena appenninica, quindi della maiella e con il procedere dell'incisione questo fa sì che ehm, progressivamente la tavola d'acqua sul Furia si abbassi di posizione e si venga a sviluppare quindi un altro livello di questo sistema carsico. Ed è per questo che troviamo tre distinti macro livelli eh, che possiamo facilmente individuare anche banalmente dal rilievo topografico della, della cavità. E, dove si vanno a localizzare invece i condotti in presenza, di quelle di discontinuità, quelle zone di fratturazione legate essenzialmente alla deformazione che si va a espletare in zone circoscritte dell'anticlinale della vaiella. Qui entriamo un po' più nel dettaglio di meccanismi di, di meccanica delle rocce, però in presenza di zone localizzate di deformazione eh, eh, si ha che eh, l'azione la, dissolutiva venga appunto localizzata in queste zone ed è per questo che troviamo in grotta questo pattern peculiare di condotti singoli allungati, piuttosto che invece un pattern più meandrifo più, scusate, più labirintico, come invece si potrebbe aspettare, magari in presenza di una, una deformazione, quindi una fratturazione più omogenea, più dist, distribuita in maniera più diffusa, diciamo, nella massa roccioso. E, per concludere, eh, diciamo il contesto. Strutturale geologico della Maiella non è dissimile da tanti altri contesti dell'Appennino, dell della catena appenninica, e non a caso tante grotte ipogeniche sulfure in Italia sono proprio eh, sviluppate in contesti analoghi, in, ad esempio nell'Appennino umbro marchigiano, in altre aree appunto dell'Appennino. Dove, dove, dove cercare queste grotte? Eh, chiaramente ci sono tanti fattori che eh, influenzano e eh, che rendono varie zone suscettibili alla presenza di acido solforico, ma tendenzialmente eh, in regioni associate a magmatismo e idrotermalismo sicuramente eh, sono aree suscettibili alla, allo sviluppo della da acido solforico. Se andiamo nel dettaglio delle zone, in cui abbiamo evaporiti, le evaporiti triassiche sepolte in profondità dove potremo aspettarci grotte ipogeniche sulfure in superficie sono le culminazioni di anticlinari oppure in caso di anticlinali asimmetriche nei fianchi più inclinati dove abbiamo delle curvature più ampie, quindi una deformazione più intensa oppure vicino a zone di faglia e zone di fratturazione molto intense e, chiaramente queste sono un po diciamo eh, co come sempre anche eh, il processo carsico come spesso accade in natura è molto complicato e come diceva ilenia per cercare di riconoscerlo studiarlo bisogna adottare un approccio multidisciplinare ed è per questo che anche nella mia ricerca appunto cerco di ehm, unire la, la, la parte geomorfologica con questa, questa parte un po' più di geologia strutturale, di rilevamento, proprio per cercare a, a, di comprendere le relazioni tra eh, le strutture geologiche e il perché appunto queste grotte si formino in specifici contesti geologici. E con questo io ho finito, e se ci sono domande, eh, qui ci sono alcuni riferimenti che possono essere utili, e grazie, grazie dell'attenzione.